26 novembre 1939, nasce Tina Turner. La cantante statunitense raggiunge il successo negli anni Ottanta, i singoli What's Love Got To Do With It e We Don't Need Another Hero, ma soprattutto l'album Private Dancer, che vende 11 milioni di copie, la lanciano come star internazionale. Siamo agli ultimi istanti.